Di Urbino in Gioco, la conferenza eh, di didattica ludica dal tema quando il gioco è sale in cattedra utilizzi didattici ed educativi. Abbiamo un tavolo ricco di ospiti che in questo settore vanno più che fortissimo. Siamo tornati in fortezza Albornoz, che è il terzo e ultimo giorno di Urbino in Gioco, la conferenza di didattica. L'Udica, quando il gioco sale in cattedra, utilizzi didattici ed educativi, e in cattedra abbiamo sei personaggi che in questo settore sono eh, un must, diciamo. Andrea Angelino, creatore di giochi, Romina Nesti, formatrice e coordinatrice pedagogica nei servizi per l'infanzia, Mari Gabriele, educatore e creatore di giochi, tra cui Dante Alighieri, commedia Purgatorio, che è stato presentato a questo evento venerdì. Eh, che compierono i team manager della top-up game, a una stretta connessione visto che ha edito il gioco. Abbiamo poi Coccia Luigi, animatore sociale e game designer, eh, che lavora anche con i rifugiati politici e ci eh, darà una testimonianza a riguardo, e Russo Luigi, fondatore del progetto educativo Pre-Play Life Academy Hub, di cui ci parlerà per capire le sinergie in questo settore. La caratteristica di questi ospiti è che sono tutti ospiti del centro Italia, tra Marche ed Emilia-Romagna, quindi uno zoccolo duro del, dei nostri territori, dove poi ci spiegheranno che la didattica ludica, sta partendo proprio da qua. Ma vorrei partire con eh, questo sviluppo della didattica ludica, educatori ludici, comuni, eh, diverse le realtà che si avvicinano al mondo del gioco, con il supporto all'insegnamento, Diamo la parola a Romina Nesti, l'unica donna circondata da tutti questi uomini del settore, ma il gioco non è un settore solo da uomini, quindi Romina, nelle scuole come il gioco può essere inserito, quali possono essere i vantaggi, i valori aggiunti secondo delle tue esperienze anche concrete? Ok, grazie, grazie mille, buongiorno a tutti. Allora, La prima questione che ci dobbiamo porre è se esiste la didattica ludica, tanto per cominciare. Perché non dovrebbe esistere, <ride> l'abbiamo costruita noi. Perché in realtà il rapporto tra gioco e educazione, gioco e istruzione, non è nuovo. È un po' la scoperta dell'acqua calda. È emerso negli ultimi anni in maniera potente perché ci abbiamo lavorato molto sopra. Ma è un rapporto antichissimo, perché il gioco è educa a prescindere. È vero anche che è stato diciamo, massacrato, passatemi il termine, dalla società, dagli adulti... E quindi nasce la didattica ludica per diciamo, una scusa, per giustificarlo nel mondo dell'educazione, per dargli un nome nel mondo dell'educazione. Ma il gioco a scuola ci sta prestato, perché apprendere giocando ovviamente rende l'apprendimento meno faticoso dal punto di vista consapevole, perché giocare è fatica, è una cosa seria, e quindi sì, dura molta fatica quando si gioca, ma non si soffre, diciamo, come delle volte succede negli apprendimenti. Quindi il gioco a scuola è sempre esistito, il gioco nell'educazione è una storia vecchissima, antichissima. Eh, oggi c'è una ricerca scientifica anche su questo, che in qualche modo ci fa vedere più chiaramente l'egame tra gioco e scuola. Eh, non è una questione di età, non dovrebbe essere solo una questione di età, perché, appunto, come c'è scritto sulle scatole, da 0 a 99, mi vorrebbe <ride> dire. I bambini lo fanno in maniera spontanea, i bambini molto piccoli gioca e vita. Siamo noi che poi gli diciamo adesso non giocare più, adesso fai qualcosa di serio, impara. Ma eh, il legame è da sempre presente. Oggi ci sono tutta una serie di utilizzi di tutte le tipologie ludiche nel mondo scolastico, all'interno di progetti. All'interno anche di una formazione degli insegnanti, perché l'altra caratteristica è che il gioco non si può improvvisare in educazione o in didattica, perché ha degli obiettivi, che sono obiettivi esterni e quindi si rischia di eh, non farlo più essere gioco. Negli anni 50 Vizalberghi, una eh, docente di didattica, parlava di ludiforme, Qualcosa che aveva apparentemente un aspetto ludico, ma che il gioco non era e che veniva usato spesso come trucco didattico. Il problema è che chi utilizza il gioco in ambito didattico ed educativo deve essere consapevole di ciò che sta facendo e di ciò che propone, altrimenti va a mortificare il gioco, che è un atto libero, centrato sul piacere di giocare. Non so se ti ha risposto. Direi più che esaustiva e mi ricollego al gioco che non si può improvvisare, che è un po' quello che è lo studio filologico dietro il lavoro della Top Hat Game. Quindi darei la parola a Matteo Pironi per spiegare appunto anche nel gioco di Federico da Montefeltro che alle vostre spalle c'è stato dietro uno studio come è filosofia della vostra azienda. Quindi il, il gioco è qualcosa di stereo ed è qualcosa di assolutamente eh, didattico anche. Assolutamente sì, intanto salve a tutti, eh, concordo pienamente con quello che ha detto Romina. Il discorso principale, eh, ha citato una delle frasi che di solito mi sono sentito dire anch'io e ogni tanto sento dire purtroppo ancora, no, sai, ti dicono adesso sei grande e non devi più giocare. Io credo sia una delle cose più aberranti che abbia mai sentito in vita mia, perché comunque il gioco è per tutti e bisogna continuare a giocare sempre, e siamo qua a dimostrarlo. E prima di risponderti alla domanda relativa alla mia di azienda, io lavoro nelle scuole dal 2004 e ho proprio notato questo cambiamento che Romina ha spiegato bene, perché ci si è lavorato molto no, sul discorso del, del gioco, eh, e io ho cominciato nel 2004 e porto la mia esperienza, hanno sempre insegnato che per spiegare bene le cose bisogna che parli di quello che fai no, veramente e che hai vissuto. Eh, nel 2004, ma qui non è che sono passati tantissimi anni, eh, si faceva questi laboratori, si faceva educazione sul gioco eh, con esperti, perché anche la mia formazione veniva da lì, ma era lasciato a qualche o insegnante o a qualche dirigente illuminato. Adesso invece sta diventando una scienza, quindi sta diventando eh, una cosa strutturata, una cosa che probabilmente arriverà a livello anche di altri paesi dove la cosa è strutturata, quindi eh, non viene lasciata al caso o magari all'illuminazione di qualcuno più, eh, più esperto o più eh, lungimirante no? su questo. Il gioco sta diventando fortunatamente una componente importante anche nella scuola. Per quanto riguarda la mia azienda, la domanda, quindi arriva una domanda che mi hai fatto, eh, parte molto dal concetto del background, anche personale, no? vengo dalla scuola, sono un psicologo, lavoro con i ragazzi, e ci tengo molto a queste cose, e quindi eh, non rimane solo un'operazione commerciale, che comunque è un'operazione commerciale, ma dietro c'è una filosofia eh, educativa, c'è una filosofia di vita. Ehm, I giochi che la Topic Games eh, ha prodotto fino adesso, e, e questo che sarà pronto a settembre, hanno le stesse caratteristiche, ovviamente sono giochi diversi, eh, Gabriele è anche uno dei nostri autori, quindi eh, e Andrea pure hanno eh, ehm, dietro oltre, sono giochi prima di tutto divertenti, non sono giochi didattici, cioè eh, tu non hai bisogno di sapere quel determinato argomento. Vogliamo parlare di Federica Montefeltro? Non c'è bisogno di sapere la storia del Duca per poter giocare a Federica Montefeltro, ma anzi probabilmente all'interno ti puoi magari interessare giocando a questo gioco all'argomento, alla storia che è vastissimo no? lo sappiamo e non è un gioco didattico perché non, non, non, non vuole escludere chi ne sa di meno se fai un gioco a quiz come a scuola fai un'interrogazione quello che ne sa di più eh, prende il voto più alto qui no, eh, nel gioco non funziona così però dietro c'è un lavoro immane che di solito nella copertina non si vede e magari anche quando giochi o fai provare i giochi questa cosa qui eh, se tu non la spieghi, non la fai vivere non viene fuori, dietro c'è un lavoro, ogni gioco nostro c'è uno storico, c'è un esperto nel caso per esempio del gioco eh, di, di Gabriele del Purgatorio, c'è un esperto della Divina Commedia, lo stesso Gabriele poi anche ha una formazione anche di questo tipo, quindi ha contribuito. Quindi c'è sempre l'idiatore del gioco, l'autore del gioco, che collabora con lo storico, con l'esperto letterario, per far sì che eh, il gioco possa rispecchiare al suo interno la veridicità, la filologia no, che si segue, per dare anche un prodotto che sia concreto, reale e soprattutto eh, culturalmente elevato, perché noi, a noi piace molto chiamarle opere ludiche, perché sono delle vere e proprie opere, perché dietro ci sta un lavoro... Uh, che potrebbe assomigliare con i dovuti paragoni alla produzione di un film quindi c'è l'autore che collabora con lo storico, lo storico che parla col disegnatore perché l'illustratore si informa su come uh, prendere magari non so, un basso rilievo dove c'era Federico o il fratello Ottaviano se vogliamo parlare del gioco e quindi assieme si trovano e costruiscono magari un'immagine la più veritiera possibile ovviamente per quello che il passato ci può regalare e abbiamo citato Gabriele Mari che come filosofia educativa, essendo educatore e creatore di giochi, diciamo che quel filo rouge che abbiamo introdotto poco fa torna perfettamente. Assolutamente, assolutamente. Infatti volevo spezzare una lancia e aprire un attimo il campo, quindi non solo didattica ludica ma anche educazione ludica, perché spesso didattica si riferisce soltanto alle materie curriculari scolastiche. In realtà qui... Abbiamo persone, tutti quanti penso, tra noi che lavorano anche in altri contesti educativi che non siano quelli scolastici. Io ad esempio vengo da, da una formazione eh, di, di educatore di cooperativa sociale per cui eh, il mio pane quotidiano è la disabilità, soprattutto l'autismo giovanile e sono ambiti in cui il gioco da tavolo, il gioco strutturato, il gioco di ruolo possono avere ampissimi eh, meriti e funzioni proprio eh, educative e ehm, ehm, benefici proprio mh, concreti, mh, tangibili. Ed è per questo che stiamo girando appunto l'Italia con questo progetto di educatori ludici per formare questi educatori, insegnanti, bibliotecari, tutte le figure educative che possono avere a che fare con eh, contesti educativi, con persone inserite in contesti educativi diversi, quale appunto la scuola, Uh, centri residenziali, centri pomeridiani, quindi disabilità ma anche ad esempio lavoro da, da tanti anni co con il carcere di Ravenna e anche questo dell'aspetto dell'intrattenimento uh, dell se volete uh, con un fine rieducativo nell'ambito carcerario eh, eh, si, si sta muovendo molto in Italia ci sono molte esperienze che, eh, che stiamo andando a formare per far partire su tutto il territorio quindi vedo che c'è un fermento proprio a livello nazionale sul, sull'utilizzo de, dei giochi in generale, poi io mi occupo soprattutto dei giochi da tavolo, eh, come strumenti educativi in moltissimi contesti. Quindi andiamo a fare laboratori, andiamo a fare formazioni, eh, tra l'altro ibridandole anche con dei linguaggi diversi che possono essere quelli del teatro, ultimamente stiamo portando in giro. Un, un progetto che si chiama Play to Play, che appunto unisce il teatro, quindi esercizi teatrali, con eh, gli esercizi ludici, quindi giochi da tavolo, che rimandano alle stesse eh, abilità, competenze de dell'individuo, soft skill, chiamatele come volete, eh, per andare a far lavorare meglio i gruppi insieme. Che sia un gruppo classe, che sia un gruppo eh, di ragazzi disabili, che sia un gruppo anche a livello proprio eh, di lavoro, quindi di team building lavorativo. Il gioco può davvero arrivare in qualsiasi contesto eh, riusciamo a portarlo. È chiaro che ci vogliono dei professionisti che formino poi eh, in maniera eh, consapevole appunto gli insegnanti o le figure educative che poi andranno ad utilizzarlo nella maniera corretta, perché non basta mettere lì una scatola e far giocare delle persone, ma ci vogliono delle competenze per sapere quali, quali abilità sviluppa il tale gioco, qual è il debriefing che ci si può andare a fare dietro, cioè le analisi che poi eh, il, il gioco porta nei vari comportamenti che vengono innescati e quindi c'è tutta una serie di competenze che vanno al di là del intrattenimento puro faccio giocare alla gente, la faccio divertire quindi il gioco non è solo per i bambini e non è soltanto passiamo un'ora di divertimento perché dietro c'è molto altro Molto, molto interessante, e eh, riattaccandomi alla didattica ludica in contesti non scolastici, un'esperienza sul campo ce l'ha anche Luigi Coccia, accennavamo prima tra le varie attività, anche attività con rifugiati politici, magari un'esperienza partendo da lì per poi raccontare quella che è la tua esperienza sempre nel mondo della didattica ludica. Okay. Grazie innanzitutto per l'invito, buongiorno a tutti. Sì, io sono un educatore e anch'io come Gabriele lavoro all'interno di una cooperativa sociale che si occupa tra gli altri servizi del servizio di accoglienza e integrazione del SAI, del Ministero dell'Interno. L'idea è nata da, una, da un obiettivo, da una richiesta ben precisa, che era quella proprio di andare a lavorare negli appartamenti degli adulti, perché io lavoro in questo caso con gli adulti, negli appartamenti di questi servizi, che sono dei servizi di accoglienza che sono un po' in tutte le regioni d'Italia. Uh, quindi l'obiettivo era lavorare sulla socializzazione e, e su un intervento nel nucleo abitativo in mancanza di una lingua veicolare comune, perché in ogni appartamento ci sono comunque mh, adulti di diversa provenienza. Eh, e spesso, vuoi per eh, diversità linguistiche, vuoi per eh, attività mh, quotidiane diverse, orari diversi, pur vivendo nello stesso appartamento si incontrano pochissimo e comunicano pochissimo. Eh, da lì è nata l'idea di portare il gioco da tavolo, perché innanzitutto il gioco da tavolo ha questa, eh, questa capacità fondamentale di mettere tutti intorno a un tavolo. Okay? Eh, e secondo, perché il gioco poteva essere uno strumento molto semplice per chi parla anche poco la nostra lingua, accattivante, perché comunque una scatola su un tavolino eh, fa la sua bella impressione, eh, di durata contenuta, okay? quindi poteva essere facilmente eh, utilizzabile, eh, riadattabile, perché faccio anche questo lavoro, insomma, di riadattare i giochi poi per le persone che comunque ho davanti, e quindi è nata questa idea di utilizzare il gioco da tavolo, eh, la cosa ha funzionato tantissimo, ha funzionato tanto che da un primo appartamento siamo passati a fare quasi tutti gli appartamenti che sono sette nella provincia di Fermo. Eh, funziona comunque, al di là del, del fatto che comunque siano persone straniere, funziona perché, come dicevamo prima, il gioco ha una, una valenza universale, no? e in questo caso, la, la parte in più che è, che è parte del mio lavoro è la parte che, che è sia educativa ma anche dell'apprendimento della lingua italiana perché durante la nostra attività io lavoro molto sulle eh, possibilità che le cose che ci diciamo vengano poi rielaborate successivamente come per esempio i verbi infi, dall'infinito al, al da tira, tirare, io tiro, quindi utilizzo molto anche questa parte successiva al gioco che è il debriefing per capire cosa abbiamo imparato a livello anche di lingua. Uh, Un'altra cosa che ci tenevo a dire era proprio sul, sulla professionalità, no? sulle, su, su, sulle persone che vanno ad agire in questi contesti. Uh, io sono un educatore uh, da oramai tantissimi anni e sono un giocatore da ormai tantissimi anni. Uh, mi sono sempre occupato comunque di animazione sociale, quindi per me è importante molto lavorare sul gruppo e sulle dinamiche di gruppo e devo dire che durante le partite le dinamiche di gruppo sono quelle che emergono più. Eh, vengono di più e il compito dell'educatore ludico comunque della persona che, che utilizza il gioco è proprio quello di osservare queste dinamiche al tavolo okay? intervenire quando serve e poi elaborare il percorso perché comunque ogni volta che c'è un'attività si, si torna a casa e si ritorna eh, dopo aver elaborato tutto il, il, il lavoro fatto la volta prima e quindi ci si riorganizza e questo è un lavoro complesso no? eh, specialmente quello sulle dinamiche sulle dinamiche di gruppo e sull'osservazione che è una cosa che appartiene fondamentalmente al mio essere, alla mia esperienza di educatore che interlacciata con quella del, dell'educatore ludico quindi la conoscenza dei giochi capire che tipo di gioco può essere utile che tipo di gioco serve e perché utilizzo quello piuttosto che un, che un altro o perché posso cambiare quel gioco per adattarlo questo fa sì che ci possa essere una figura veramente completa, no? Perché è importante. E questa cosa mi dà anche il là per dire che sono comunque progetti che, oltre a avere il loro valore, possono essere esportati. Cioè, dire, sono progetti che possono essere portati un po' dovunque, nelle strutture sociali, nelle strutture anche pubbliche, eh, nei centri di aggregazione. E, e per, per questo, insieme a, a Luigi Russo, mh, stiamo proprio portando avanti questo discorso, no? Eh, specialmente nella zona centrale delle Marche, perché io sono di Fermo, eh, Luigi è di, è di Fano, e stiamo cercando di mettere su un, un gruppo proprio di eh, figure professionistiche che vanno poi a lavorare eh, all'interno delle strutture, ma anche all'interno della società, perché io dico sempre, noi ci occupiamo del benessere delle persone, quindi il benessere è fatto di tantissime cose, tra cui c'è anche il gioco. Eh, Direi, direi molto, molto interessante online. le sfaccettature che sono venute fuori un complesso quello del gioco e eh, visto che è stato citato Luigi Russo diciamo che queste sfaccettature potrebbero essere messe un po' in ordine in quello che è il progetto educativo che ha impostato PlayLife Academy Hub se ci sì. vuoi dire due parole <ride> su, questo, su questo tuo progetto sì ehm, allora io Prima di tutto sono anch'io un educatore, <ride> quindi sono figlio di loro, sono i miei maestri, quindi mi sento anche <ride> abbastanza organizzato da tutto ciò. Ma mh, eh, sono un educatore che ha esperienza con il welfare di comunità, eh, quindi negli ultimi 4-5 anni soprattutto abbiamo lavorato eh, proprio a stretto contatto con le politiche territoriali e eh, con le politiche sociali per creare progetti eh, in cui è stata inserita la didattica ludica, comunque lo strumento gioco come, come strumento educativo per lo svariati obiettivi, abbiamo lavorato con gli kikomori nella zona dell'ambito territoriale 6 e con i ragazzi con problematiche di ritiro sociale, abbiamo lavorato con la sperimentazione Pippi, non so se magari qualcuno la conosce, comunque sul, sul disagio familiare, su, sulle famiglie che eh, stanno, stanno per perdere la propria potestà. E quindi contenate di disagio sia familiare che giovanile che riguardano dei territori, quindi dei piccoli comuni o, o dei territori che riguardano un ambito sociale e territoriale. Quindi la affrontare nasce da questa esperienza. Eh, perché per fare un, un lavoro di territoriale, quindi in accordo con figure eh, politiche, sociali, amministrative, eh, chiaramente bisogna portare un valore mm, pesante, cioè, il, il vero valore di quello che, i veri risultati anche, se cioè, proprio vogliamo dire i veri risultati di quello che eh, lo strumento gioco può fare in questi contesti. che eh, a volte sono, sono anche drammatici, ve eh? <ride> lo posso assicurare. E, e quindi, Creative Academy, nasce come... sto facendo un po' il polipo, sto cercando di andare a prendere tutti eh, amici professionisti e eh, tutte le persone che sono attorno a me per cercare di collaborare e portare comunque una squadra di, di, di professionisti che eh, capisce il valore e usa lo strumento in maniera funzionale per degli obiettivi concreti che possono proporre progetti che si spera diventano servizi. La cosa che ha più funzionato negli ultimi anni è ho lavorato per tre anni, quattro anni per un'unità di strada che lavorava sull'ambito territoriale 6, quindi. L'Italia è nata come progetto, eh, è stato inserito il in gioco come strumento educativo, eh, adesso non ne faccio più parte, però le, grazie anche, veramente eh, grazie anche al gioco, eh, perché ci siamo molto confrontati con, con le amministrazioni locali su questa, su questa cosa qui, il progetto è diventato servizio. Eh, quindi questa è, secondo me, è una, una prospettiva interessante secondo me anche molto utile perché dà una garanzia di continuità eh, infatti con Matteo un <ride> giorno abbiamo discusso sul del fatto de della continuità a volte ci sono si creano interventi che sono, eh, lasciano l'esperienza però sono fine a se stessi invece l'ambizione che per lei Carri vuole raggiungere è che si dia una continuità a, a tutti i progetti creati andando a eh, a creare dei servizi l'ultima esperienza fatta stiamo facendo nel comune di Camerata Picena che è in provincia è ancora eh, in cui prendendo accordi proprio con, con l'assessorato locale eh, abbiamo creato una lughateca e stiamo creando dei, degli altri progetti partiranno dei progetti sulla genitorialità e partiranno anche delle cose che poi andranno nelle scuole per cui eh, io spero che un giorno eh, <ride> vi dichiamo, perché ci bisogna comunque di formare altre persone che eh, sono, devono essere competenti nel, nel, nel gestire e anche nel proporre eh, cose del genere per creare ver dei veri e propri servizi e quindi un eh, presidiare... Infatti mi sorge spontanea la domanda magari per le vostre figure, le vostre competenze sono eh, diverse, variegate, magari persone curiose di entrare in questo mondo nel, nell'inserirsi nel all'interno di quelli che possono essere dei progetti piuttosto che comunque eh, entrare in quello che è il mondo della didattica ludica che possa essere un profano, magari non un educatore non con una storia, piuttosto che eh, un educatore Com cosa consigliate di fare a queste persone che potrebbero essere interessati E subito di contro la domanda viene, si può vivere di questo, nel senso come principale lavoro perché i principi che avete detto sono bellissimi lascio Andrea per ultimo perché ehm, lui come creatore di giochi vive, eh, vive di questo è un creatore molto importante e eh, come si possono ehm, si, si possono unire i due modi della creazione dei giochi e della didattica ma poi anche come entrare nel mondo della didattica se avete voglia di, dirvi, di dirci la vostra opinione sarei curiosa Lasciamo una parentesi che potete farla anche in breve, visto che avete sorriso sul fatto del camparci. Parto con l'autore? Eh, sì, no, eh, fare l'autore era difficile, adesso è più facile, si riesce eh, appunto anche a vivere non in molti, ma a vivere dei giochi eh, che possono anche avere degli usi didattici. Io non faccio giochi didattici a volte faccio giochi su commissione come è la richiesta di Federico da Montefeltro e Duca o anche per il Comune di Roma mi era stato chiesto un gioco di ruolo per portare questo gioco così immersivo che può portare all'interno di atmosfere storiche o letterarie in scuole e biblioteche avevo dato le esperienze del mio Cavalieri del Tempio o di Lex Arcana ambientati nel Medioevo o nell'antica Roma e che portano i giocatori a vivere proprio atmosfere e quindi anche a imparare nozioni di vita quotidiana e di storia. E Per esempio per il Comune di Roma avevo portato un gioco di ruolo sull'Orlando Furioso che è stato pubblicato e distribuito uh, gratuitamente a scuole e biblioteche perché dal punto di vista degli insegnanti, degli educatori, alta letteratura ci porta all'interno di un poema fondamentale della storia della nostra letteratura. Per i giocatori è un fantasy che non ha nulla da invidiare ad Dungeons and Dragons perché ha tutto quello che volete di ingredienti e avventure mostri, oggetti magici e così via. E, e lì, appunto, la mia esperienza di autore è per fare giochi appositi. Però quello che vedo molto potente è nell'uso dei giochi che la gente compra e trova nelle ludoteche, eccetera, che gioca per giocare, che sono i veri giochi che coinvolgono fino in fondo, perché appunto non sono esercizi didattici mascherati, non svelano. No, non è la pillola indorata della gamification che è lavoro o studio con una piccola patina di punteggi classifiche o avatar per farlo sembrare un gioco come quando Tom Sawyer fa finta che dipingere lo steccato sia un gioco e poi scarica il lavoro sugli altri facendogli sembrare una cosa giocosa questi sono giochi veri e, e possono essere molto più efficaci Piorbino a metà anni 90 eh, incontravo Giampaolo Dossena che ha sdoganato il gioco dei grandi parlandone sull'espresso e appunto partecipando al festival del gioco il primo gioco dell'anno e lui una provocazione nei suoi libri eh, riguarda la battaglia navale lui dice Cartesio nel Seicento inventa le coordinate cartesiane che degli insegnanti per secoli spiegano in cattedra a degli studenti abbrutiti che pensano a tutt'altro o addirittura non pensano a nulla poi agli inizi del Novecento qualcuno inventa la battaglia navale che i ragazzini sotto banco di nascosto giocano imparando, facendo entrare nel sangue e nella testa quelle coordinate cartesiane che il professore sta continuando a spiegare in ascoltato in cattedra. Ovviamente è una provocazione, c'è un progresso per cui mia figlia che ha 13 anni in realtà la battaglia navale lo giocava con la maestra sopra il banco quindi un po' di sdoganamento c'è stato però appunto quello che mi interessa è l'uso educativo o, o, o gli effetti collaterali, educativi e didattici, dei giochi che sono appunto nel mettere in gioco l'abilità linguistica di narrazione eh, o nel veicolare appunto atmosfere, nozioni storiche, letterarie, scientifiche e così via. Quindi se io come autore faccio un gioco su Ulisse, come mi è capitato, e il gioco è libero per cui i giocatori vanno un po' dove vogliono non necessariamente se lo rotta ad Ulisse sulla mappa poi trovateci in siti tutti i luoghi mitici anche delle Nade, di Jason e così via se faccio un giochino di due aerei, come l'abbiamo giocato l'altra sera e, e con gli aeroplanini io cerco di metterci tutto quello che è veramente di, di tecnica, di differenze fra aerei piloti eccetera e poi eh, chi gioca si immerge in una situazione storica poi uno può dire che ci importa a noi del Barone Rosso all'interno de della scuola, forse una cosa un po' guerrafendaia e marginale. Però c'è il debriefing, come diceva Luigi. Allora io posso mostrare queste carte o questi modellini. Alcuni erano delle coccarde tonde, i belgi, i francesi, inglesi, americani, italiani, rumeni. E alcuni hanno degli stai quadrati o delle croci, Austria, Germania, Turchia, Bulgaria. E così ho imparato gli schieramenti della prima guerra mondiale dalla forma di queste insegne. Che sia una guerra veramente mondiale si vede dal fatto che ci sono dei bombardieri che andavano a bombardare Londra, obiettivi civili nel 17, la battaglia d'Inghilterra non l'ha inventata Hitler ma il Kaiser Guglielmo. Inceppo le mitragliatrici, perché il proiettile è difettoso. Perché è difettoso? Perché in realtà gli uomini validi sono mobilitati al fronte e ci sono anche donne o anziani nelle fabbriche che soprattutto sono sottoposte ai militari che non sanno il mestiere di produrre, vadano alla quantità e poi allora ci sono delle rivolte operaie e alcune di queste rivolte sfociano anche in una rivoluzione russa e quindi che la guerra sia globale o, o, o che ci sia una situazione di mobilitazione generale o che ci siano delle questioni sociali che poi esplodono anche negli anni successivi, lo scopro anche dal fatto che la mitragliatrice banalmente gli assi buttavano fino a metà dei, dei, dei proiettile, e quando li toglievano dei nastri uno per uno rimettevano solo quelli buoni però serve il briefing che è preziosissimo per cui i giochi fatti per giocare sono molto validi chiudo perché appunto siamo in sintesi però alcune cose molto utili oltre all'uso del gioco eh, così com'è può essere nel modificare i giochi io li vedo come un insieme di regole e materiali e ambientazioni, posso riambientarle cambiando l'ambientazione, fare varianti cambiando le regole o trasposizioni dal gioco per computer, da tavola e così via. Su Kizzi, storica un bimestrale, mi chiedono di fare un gioco centrale della rivista sul tema dell'articolo principale ogni bimestre. A volte recupero i giochi degli egizi e dei... sull'ultimo numero dei vichinghi. E ci dicono molto sulla loro cultura. Gli scacchi vichinghi sono un raggio vikingo, non sono una battaglia campale come i nostri. Gli scacchi giapponesi che riciclano i pezzi, io posso usare quelli catturati, ci parlano dei signori della guerra giapponesi che cambiavano bandiera. Ci raccontano culture. Ma anche se io riempiono Malefitz, che è una corsa su una piramide, su strati di caselle, con i nomi del cursus sonorum fino a diventare imperatore, sto facendo un'operazione didattica su un gioco adattandolo. E la cosa ancora più potente, e poi finisco, può essere la creazione di giochi con i ragazzi, per cui abbiamo fatto giochi di ruolo partendo da un film visto da loro, da cui i ragazzi stessi hanno tirato fuori le classi, i mestieri, i personaggi, gli oggetti, la tecnologia, eh, oppure il racconto gioco, scritto insieme ai ragazzi. Se scriviamo insieme un racconto lineare, io butto via su tre suggerimenti ne butto via due, se facciamo un libro che immobili posso prenderli tutti e quindi la cosa più potente, ma per fare un, come, come con l'esempio di Ulisse, per fare un racconto gioco si esplora di più tutta l'ambientazione, perché appunto bisogna coprire molto di più, eh, chiudo citando un, una, un concorso dell'assessorato alle politiche giovanili di Roma, sul vandalismo grafico, eh, loro avevano fatto un concorso nelle scuole le chiamo elementari perché all'epoca la primaria così si chiamava elementari e medie eh, il primo anno per un manifesto con molta partecipazione il secondo anno per un fumetto poi mi hanno chiesto possiamo fare un gioco io ho proposto di scrivere dei racconti gioco eh, ha funzionato bene sono arrivati decine di racconti e la sintesi all'assessorato finale è stata sì partecipazione o minore perché si vede che è più impegnativo fare un racconto vivi di un manifesto, di un fumetto, però si vede che i ragazzi per poter fare un racconto a Bibi hanno esplorato molto di più la tematica, sviscerandola proprio per poter dare alternative scelte e quindi è stato estremamente più efficace. Può servire anche poi per rompere il ghiaccio in situazioni in cui magari gli scolari sono poco partecipativi e la cosa ha funzionato molto nel coinvolgimento e, e va bene, e l'ultima cosa è quella del, del testimone, per cui non partire sempre da zero, um, un ruolo interessante è quello poi di raccogliere queste cose. Con Beniamino Sidoti e Luca Giuliano abbiamo raccolto tutte le esperienze di giochi di ruolo fatte ahimè fino al 2002 perché il libro è uscito allora, non solo nostre, proprio per non ricominciare ogni volta da tre o da zero, ma fare tesoro, perché purtroppo la tendenza che c'è stata spesso finora, è prezioso di e di gente di buona volontà che però parte ogni volta con la scoperta dell'acqua calda e allora fare un libro su costruire i libri gioco portando le varie testimonianze di utilizzo è prezioso pure quello, e quello è un altro ruolo importante per chi è in questo settore non rubo tempo al discorso del vivere anche di didattica con i giochi non molti ma sì, ce sì. ne sono ultimamente a mercato globalizzato si può, negli anni 90 era quasi impossibile, ma adesso c'è qualche speranza. Diciamo che come creatore come casa editrice magari può essere un po', un po' più semplice, forse la difficoltà può esserci nel momento in cui si parla più di eh, sociale in qualche modo, di attività eh, più, più eh, lontane da quella che può essere una variabile economica. Sì, eh, sicuramente non è facile, soprattutto in un territorio italiano dove c'è da ricostruire costantemente una cultura ludica, se fosse in altre nazioni probabilmente sarebbe più facile, dispiace dirlo, ma l'Italia ha avuto per tanto tempo precedizi sul gioco, quindi eh, lavorare solo con il gioco eh, diventa un po' difficile. Oggi come formatori non fai solo quello, però in parte un pochino ce la capiamo, eh, ti parlo dalla mia parte ovviamente di formatrice o pedagogista eh, perché il mercato si è smosso, lo dobbiamo dire dietro c'è comunque un mercato che chiama, c'è comunque una, una richiesta eh, come si fa? Eh, si fa fermandoci fondamentalmente quello che chiedevi, che chiedevi prima, non ci si fa improvvisare io le dico più o meno sempre, penso sia un ritornello e tutti mi hanno sentito dire eh, non basta essere giocatori, non basta avere la passione del gioco, perché anzi si rischia poi di avere il diciamo, prosciutto sugli occhi, no? di non vedere i limiti, di non, vedere, eh, di non leggere il contesto che abbiamo di fronte, perché non esiste un gioco didattico, <ride> questo <ride> continuo a ribadirlo, è um, l'utilizzo che se ne fa, eh, perché se esiste un gioco didattico, un gioco educativo, esiste anche un gioco diseducativo e questo è rischioso perché allora c'è un gioco cattivo e eh, è una lettura parziale del mondo, del mondo ludico, esiste il gioco che può essere adattato e che va adattato, ma bisogna conoscerlo molto bene e conoscere ovviamente avere una formazione poi eh, di lettura del contesto, di progettazione perché il rischio sennò no, di eh, fallimento e di frustrazione è altissimo ripetisco il gioco educa di per sé, poi può essere mal utilizzato come tutti gli strumenti in didattica e in educazione. Eh, quello che diceva Andrea, io ho iniziato a giocare al tempo del mare ai giochi di ruolo eh, con la scatola rossa per intenderci, quella c'era negli <ride> anni Ottanta per giocare quel tipo di ambientazione noi ci andavamo a cercare tutte le informazioni sul mondo medievale eravamo no? dei medievalisti convinti così pure la scuola non eravamo probabilmente del genere <ride> ecco, però lì cosa c'era? cos'è che smuove il gioco? la motivazione? cioè ti porta, è coinvolgente se non me lo fai vivere come è compito in classe o come, eh, e parlo di classe in generale, eh, non solo nel mondo della scuola perché l'altra cosa da sdoganare è l'idea di didattica, motivo per cui, per esempio, eh, e non è per un anglicismo o per una moda, si tende a non usare più didattica ludica, ma game invece learning, perché didattica ludica si riporta in Italia l'idea che si gioca a scuola. Però, legato alle discipline, diventa un compito, e se diventa un compito muore il rischio è tutto lì, quindi la formazione, i professori ludici, tutto quello che vuoi, è fondamentale perché non basta essere appassionati, altrimenti anzi la passione in questo campo un po' ci frega, perché ci sa l'innamoramento, allora io ti porto il mio gioco preferito ma a te magari non piace, quindi fallisce quello che c'è dietro. Non so se Gabriele o Luigi Luigi vogliono... <ride> sì, mi riallaccio a quanto detto, nel senso che appunto si stanno muovendo delle cose in Italia e secondo me siamo maturi per creare un circolo virtuoso, nel senso che dalla formazione che fa stiamo facendo e facciamo tuttora agli educatori, agli insegnanti, vediamo che una volta stimolati, una volta che si porta alla loro conoscenza il mondo del gioco da tavolo, appunto non didattico, ma creato per l'intrattenimento, poi usato a scopi educativi, si apre un mondo. Spesso quando facciamo i corsi la, il ringraziamento più bello è l'insegnante, il bibliotecario, l'educatore che arriva e dice ci avete aperto un mondo, perché è davvero parte, scatta anche una mola creativa da parte della figura educativa che porta poi a modificare il gioco per adattarlo ai miei obiettivi educativi, per adattarlo alle difficoltà dei miei ragazzi in caso di disabilità o di qualsiasi tipo di, di problema cognitivo e quindi il gioco ti permette anche un margine di creatività personale in quanto educatore, perché non è un videogame che è così com'è e non posso fargli niente. Qui stiamo parlando di quasi artigianato, cartoncino, eh, pezzetti di legno, plastica che posso in qualche modo modificare eh, al, secondo i miei scopi e da queste modifiche poi, Parte quello che dicevamo prima, parlando qua, è il game design vero e proprio. Cioè, tu crei, modificando de degli strumenti dati, crei i tuoi strumenti personali per i tuoi fini educativi. E questi strumenti ricreati, modificati, adattati, diventano poi strumenti che possono servire ad altri educatori. E quindi possono diventare essi stessi dei prodotti nuovi. Perché man mano che il gioco si modifica, diventa un altro gioco. Diventa un gioco che un editore tipo Toppet ed Games può prendere e ripubblicare. Faccio l'esempio di, di Purgatorio che abbiamo nominato prima. Purgatorio non è nato dal... Devo fare il gioco del Purgatorio. È nato da un incontro di educatori ludici con l'associazione Ravenna Parkinson, quindi con malati di Parkinson, li abbiamo fatti giocare online, perché eravamo ancora eh, ai tempi della pandemia, ed è stato un innamoramento, perché persone normalmente con dei grossi problemi anche di aggregazione, al di là della pandemia, di aggregazione e di intrattenimento, hanno scoperto un mondo, appunto quello dei giochi da tavolo, che li ha davvero conquistati. Hanno detto, vogliamo fare qualcosa che vada incontro ai bisogni dei nostri associati, quindi a tutte le difficoltà che può avere un malato di Parkinson, e il game design è nato dopo. creando uno strumento, un gioco, che sia un gioco per tutti, ma che abbia già... Nel, nel metodo di concepimento, nel, nel design del gioco delle accortezze per facilitare i malati di Parkinson, perché magari non riescono a tenere le carte in mano, non riescono a gestire una pedina, lo spostamento di una pedina su un tabellone in un determinato spazio eh, molto preciso. Quindi pensare già a uno strumento da utilizzare all'interno di questi contesti che diventa poi in realtà un gioco utilizzabile da chiunque. Quindi questo, secondo me, è il grosso circolo virtuoso che si può creare. La formazione che ti dà una consapevolezza ludica, che ti fa creare degli strumenti ludici ehm, adatti ai tuoi scopi che poi possono venire poi commercializzati e messi eh, a disposizione di tutti. Ultimamente abbiamo ripubblicato un libro che si chiama Tutti in gioco che è un po' la somma delle nostre esperienze proprio concrete che nascono dalla concretezza del, dei contesti educativi che parla proprio di questo, dell'adattare un gioco commerciale renderlo adatto ai miei studenti, ai miei ragazzi, ai miei adulti, ai miei detenuti, chi che sia, per poi arrivare al gioco per tutti, perché tutti hanno il diritto di giocare nel migliore dei modi possibili. Volevo, Volevo aggiungere una cosa e fare un po' il collante tra, tra le due cose. Ehm, e... Io lavoro molto col territorio in generale e il, nel territorio si, a volte si fa, si fa fatica a percepire degli obiettivi, eh, ovvero eh, magari, io parlo in maniera molto venale, vengono stanzati dei fondi molto spesso, però si fa fatica a capire per cosa. <ride> Per cui eh, e la, la cosa potente del, del gioco e dell'educazione è che sono molto utili, eh, ovvero si possono adattare a una, una migliaia di contesti eh, anche molto diversi tra di loro. E questa cosa a livello territoriale e anche politico fa molto dura in realtà. Eh, abbiamo visto che eh, Semplicemente cioè, possiamo andare a dire a un territorio ascoltate voi di cosa avete bisogno, diteci di cosa avete bisogno e noi lo facciamo. Ed è una cosa potentissima questa perché le, le amministrazioni non sono abituate a questa cosa qua. Con il gioco e con la competenza educativa, chiaramente perché ci vuole la professionalità comunque di anni di, di esperienza di studio, eh, questa cosa in realtà si può fare. Eh, perché il gioco da tavolo di ruolo, comunque il gioco in generale, eh, permette, permette di essere modellato, permette di essere malleato secondo gli obiettivi che poi possono entrare in qualsiasi contesto. Eh, infatti quando abbiamo fatto l'esperienza con, con i chicomori, non so se sapete come sono, i chicomori sono le persone che sono rinchiuse dentro casa volontariamente, un cioè, pensionamento sociale volontario e quindi non giocano fondamentalmente perché non hanno relazioni sociali con nessuno eh, noi fortunatamente avevamo varie sfere di grigi del, del problema eh, in quel contesto lì eh, il processo è stato eh, di cosa ha bisogno il territorio eh, Al tempo si parlava di povertà educativa poi abbiamo ascoltato veramente il territorio le famiglie eh, ma qual è il problema che veramente sta a cuore alle persone, ai cittadini, alle persone che vivono in quel territorio? Il problema era questo, era che i ragazzi non si relazionavano tra di loro e c'erano ce alcuni, un gruppo, che questa, questa, questo poco relazionarsi tra di loro eh, era diventato un, una cosa patologica. E quindi abbiamo lavorato con i ragazzi che non si relazionavano tra di loro, abbiamo creato degli ambienti ludici per ristabilire una relazione face to face, diciamo, e, e abbiamo lavorato con chi non si relaziona proprio con nessuno. Adesso per farvi l'esempio estremo, ok, però eh, per farvi capire che eh, anche mh, a livello veramente pratico secondo me vale la, pena, vale la pena investire, vale la pena investire sia forze, vale la pena investire eh, sia e anche, anche soldi, eh, scusatemi la, la, la, la cosa verale, però tanto di quello si tratta, in una cosa del genere perché eh, poi si portano i camionetti. Il gruppetto di ragazzi, adesso è un gruppetto che esce di casa e si sono, sono amici, si sentono e, e continuano a vivere una vita. Non dico normale, normale, però comunque hanno superato un ostacolo. La eh? curiosità non, forse le sfuggite dove in che comune è questo è Tantano, Tantano. Tantano. Tantano. Tantano. Tantano. Sì, sì. Quindi proprio di fianco a casa. Chiede il microfono Andrea. Io volevo aggiungere una cosa un po' collaterale sul fatto che stiamo parlando di gioco, e perché poi spesso si usano termini inglesi come edutainment, uno pensa al gioco incontra all'educazione e automaticamente scatta il videogioco incontro l'educazione, quando l'udendo docere si dice da 2000 anni. Il fatto di essere appassionati di giochi aiuta perché per esempio quando ho fatto giochi televisivi mi ha aiutato aver fatto giochi di movimento, quando ho fatto libri game essere stato un enigmista, quando ho fatto gli inserti estivi per l'espresso, dove ho fatto altri tipi di giochi tutto si parla è il gioco in generale, che poi magari si concretizza in un gioco da tavolo, o in un gioco carte matita, o in un gioco parlato in classe, però una cultura ludica generale, come, come gli appassionati hanno, è preziosissima, ed è quella che poi spesso manca, ed è il difetto, a chi crea eh, giochi appositamente per serious game. Ho visto degli adventure per computer, o dei giochi che sono in realtà basati mh, su, su sono dei quiz e quindi sono fatte anche con poco spirito giocoso delle interrogazioni scolastiche travestite e la cosa è tristissima, quindi ricorrere ad appassionati e magari anche ad autori professionisti è prezioso per quello perché invece portano esperienze di gioco vero e di gioco trasversale che è quello che rende assolutamente ricco e potente questo strumento rispetto a cose fatte sì, abbiamo ah, tantissimi spunti, davvero eh, tante le sfaccettature che possono essere applicate ai contesti, ai contesti più diversi, diciamo veramente abbiamo spaziato dalla scuola ai bambini, agli adulti, dai carceri, all'integrazione anche perché il valore del gioco, no? l'immagine che eh, diventa veramente per tutti ed è qualcosa che unisce nelle sfaccettature di diversità e nelle problematicità. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, se ci sono delle eh, domande del pubblico, direi che è un approfondimento che eh, invitiamo. Domanda del pubblico. Domanda del pubblico. <ride> aveva Grazie. Allora eh, ci avete raccontato molto interessantemente come. Il, la didattica ludica ha un po' sdoganato il gioco in ambiti anche diversi, sociali, terapeutici, nelle aziende, nel turismo. La, vorrei sapere, secondo voi, quali altre prospettive potrebbero aprirsi in futuro, quali altri ambiti la didattica ludica potrebbe aprire al gioco? Grazie. No, no, eh, spintonatevi per rispondere ma, ma ci sono altri ambiti in cui appunto la, diciamo, la dinamica di portare eh, nozioni, atmosfere e cose viene veicolata attraverso il gioco e che sono i più diversi in realtà di nuovo eh, quando uno va a scavare si scopre che non sono così nuovi eh, un fenomeno per esempio della seconda metà del primo decennio del nuovo millennio 2007-2008 sono i news game quindi qualcuno ha fatto un gioco 12 settembre un videogioco in cui eh, si bombardano si cerca di far fuori dei terroristi sparandoci dei missiletti dei droni poi cosa succede però che quell'intorno magari qualche civile viene ucciso e i suoi parenti si radicalizzano quindi te ne trovi di nuovo e scopri che il gioco è infinito e quindi ti insegna che non è l'eliminazione fisica brutale la soluzione di questo problema e è stato coniato il termine news game il gioco che insegna la notizia è stato detto il gioco che incontra il giornalismo e automaticamente il videogioco quando poi i saggi sono stati scritti si è parlato automaticamente di videogioco anche se la definizione era gioco in realtà andando a scavare io ricordo che negli anni '80 si regalava il panorama settimanale d'attualità: il golpe su mappa esagonata che simulava un golpe in Italia. Nell'82 il Super Mundial con tutte le pedine dei calciatori fatti con dei valori di attacco e movimento dati dalle pagelle dei giornalisti. E tu potevi giocarti il Mundial futuro del mese prossimo a tavolino. O la battaglia delle Falkland sul mondo, data poche settimane prima mentre le navi stavano ancora andando verso le Falkland. E quella era il News Game cartaceo degli anni 80 ma se guarda i giochi stampa tipo il gioco dell'oca quelli venduti a foglio nel settecento e poi ti procuri pedine segnaline e dadi magari ce li hai in casa c'è un gioco di fine 600 di pochi mesi dopo la pace dei Pirenei che ricostruisce la guerra che c'è appena stata tra Francia e Spagna e dice come in un gioco sono state scambiate delle città e quello è un news game di, di qualche secolo fa quindi a ambiti ce ne sono altri, la cosa sorprendente è che poi quando li si aggredisce di solito ci si accorge che le radici sono molto più lontane, anche se sembra tutto molto moderno e magari banalmente in automatico, come le prime volte, adesso non succede più che qualcuno scopriva che io vivo di giochi, diceva ah, beh allora che videogiochi hai fatto? Sì, uno o due mi è capitato di farne dei giochi per computer, però sorprendetevi, io vivo di, di cose su rivista o per la radio in scatola, eh, non è tutto da ricondurre al videogioco. Da questo punto di vista c'è da pensarci perché appunto si è fatto per la formazione aziendale, si è fatto per la pubblicità, per proporre per la divulgazione delle cose più diverse, eh, gli ambiti sono tanti e si tratta solo di pensarci e poi di far vincere quel pregiudizio per cui il gioco appunto è una cosa che, che non funziona, una cosa che per bambini, una cosa inutile, una perdita di tempo. Una volta convinto l'interlocutore, che sia un'azienda, che sia un ente locale, che sia un preside, che sia un bibliotecario, le applicazioni sono pressoché infinite. Aggiungo a quello che stava dicendo Andrea, da una parte mi auguro un sviluppo di cultura ludica, eh, in Italia in maniera particolare, ma anche di ricerca scientifica. Eh, che dia supporto a ciò che noi, appunto, alla scoperta della quadra e a quello che portiamo avanti da anni, che è appunto l'importanza del gioco in tutti gli ambiti. E questo può essere oggi serretto anche da, dalla sperimentazione e dalla ricerca scientifica. Proprio anche per andare a sdoganare appunto, quell'idea che il eh, gioco non è serio, il gioco si fa solo con bambini, il gioco si fa solo a scuola. No, si gioca, appunto, e si gioca per piacere, principalmente ti dico concretamente alcuni ambiti su cui sto lavorando, quindi potrei, per me è il futuro perché ci sto lavorando, quindi eh, sicuramente eh, il fronte col CSI, col Centro Sportivo Italiano che stiamo lavorando per far sì che il gioco da tavolo venga riconosciuto come sport della mente. Quindi questo utilizzo del gioco da tavolo da parte di un ente che in realtà si occupa di sport, secondo me è molto interessante e molto fecondo di, di sviluppo, tant'è che a Play Model da due anni questa parte sono sempre presenti in, in maniera massiccia. Un, un altro ambito è sicuramente quello del gioco inclusivo, su cui stiamo lavorando molto, anche cercando di coinvolgere proprio anche le aziende e le case editrici a livello anche di consapevolezza. Cioè non ti costa nulla fare un gioco che sia inclusivo rispetto a farlo non inclusivo. Quindi capire quali sono i parametri dell'inclusione, che può andare dalla daltonia, la differenza di genere, fino all'inclusione massima, che può andare verso specifiche disabilità o eh, specifiche condizioni di svantaggio. Penso ad esempio alla cecità o, a, o alle condizioni di, di, di essere un ipovedente. Non ci sono giochi, ce ne sono pochissimi per non vedenti o per ipovedenti, quindi anche lì c'è tutto un settore da, da esplorare. Un altro settore assolutamente poco toccato è quello della terza età, che invece lì bene, che avrebbe bisogno di palestra per la mente, di utilizzare giochi per andare a contrastare tutta una, una serie di sintomi di degenerazione cognitiva, eccetera, eccetera. Ultimo, ma non ultimo, il settore turistico. Secondo me c'è molto spazio per andare a implementare, la, eh, ad esempio, eh, Federico da Montefeltro ne è un esempio perfetto, di utilizzare il gioco come veicolo turistico per far conoscere delle città, far conoscere personaggi storici, ma anche al di là del singolo gioco in scatola ma proprio fai visitare una città creando un gioco in cui tu visiti la città qualcosa tipo il geocaching se conoscete che cos'è il geocaching qualcosa che vada a interagire non solo attorno al tavolo ma con la città quindi forme di intrattenimento ludico che coinvolgano, metti caccia al tesoro per farli capire ma qualcosa che vada in questo senso, secondo me già questi sono ottimi eh, sì, io non ho molto da aggiungere, probabilmente a livello proprio anche di interesse, sicuramente la ricerca che potrebbe essere fatta anche per avere strumenti anche di valutazione più importanti, no? comuni poi, perché ci sono tantissime realtà che lavorano in Italia, insomma a questi livelli, no? E cercare un terreno comune proprio per capire come è possibile poi valutare eh, ehm, le possibilità del gioco, secondo me è, è una cosa su cui bisogna lavorare tantissimo. E sono anche interessato a, a un discorso sulla terza età perché ci si investe poco, comunque si tende a, a, al mantenimento, no? Quindi mh, anche lì secondo me ci potrebbero essere mh, grandi, grandi sviluppi. Uh, io poi personalmente sono, sono legato molto, anche appunto, Luigi ha un lavoro sui territori, no? quindi a portare il gioco anche a grandi comunità, a, a, a, a, proprio per far ritrovare una cosa che adesso non c'è più, no? che è quella socialità utile che c'era una volta, insomma, che, che va sempre più a, a sparire in, in territori sempre più piccoli. Quindi mh, tendenzialmente mi interessa molto riportare anche, una volta c'erano ancora i giochi di comitato, no? che erano dei grandi giochi che eh, avevano la, la capacità di coinvolgere 30, 40, 50 persone, no? che io usavo intorno, negli anni 90 eh, nella, nella mia piccola città. E, e quindi la possibilità di, di, di lavorare con grandi gruppi, quindi di creare situazioni ludiche con grandi gruppi, per far un po' tornare a vivere il territorio secondo me è importante, così com era, eh, come, come dice Gabriele, questa possibilità di far scoprire no, i territori. Eh, abbiamo un'altra un domanda, quindi... Sì, intanto vi ringrazio per gli argomenti interessantissimi, con, tra le diverse competenze. Ehm, mi interessa, in quanto educatrice, il discorso esistono giochi educativi, il gioco deve essere educativo, ma soprattutto vi chiedo, voi siete esperti, qual è il parametro di giudizio da applicare ai giochi? Ci sono brutti giochi o ci sono dei giochi disedu diseducativi? Perché penso a quei giochi videogames di cui parlano i miei studenti di 13 anni, 14 anni, 15 anni dove devono uccidere tutti con le auto, sparare a chiunque vedano non sono domanda un po' per provocatrice cioè, però ve lo chiedo perché gli piega aiuto soprattutto va quindi... dico una cosa di esperienza diretta con l'unità di strada noi facciamo socializzare i ragazzi con Fortnite okay. quindi cambiando le regole del gioco cambiando le regole del gioco ovvero per dare la possibilità Fortnite è un gioco molto eh, competitivo quindi fondamentalmente poi competizione per esclusione quindi tu escludi materialmente l'altro e ti dichiari di più forte. Lo scuori me. me, proprio letteralmente. Canale, però c'è un sistema di punteggio finale eh, che si basa su altri fattori, si basa sul fattore costruzione, si basa sul fattore movimento e quindi abbiamo utilizzato eh, gli altri fattori di punteggio che erano già inseriti nel gioco per creare altre condizioni di vittoria che potessero incentivare i ragazzi che sono meno bravi ad uccidere e quindi che sono anche meno… e abbiamo creato anche la versione di Fortnite un po' più cooperativa addirittura. E Quindi in realtà… Non, non, poi penso la parola perché è, è, è, è il pane vostro, eh, però eh, fondamentalmente è, è sempre come lo si usa. Quindi alla fine eh, io quello che, che veramente spingo da tantissimo è sempre guardare gli obiettivi. Quindi se tu hai un obiettivo chiaro, ed è molto difficile averlo, certe volte, <ride> se definisci bene un obiettivo riesci anche a prendere un gioco che è demonizzato come Fortnite oppure come eh, Minecraft. Minecraft avuto, cioè, abbiamo avuto esperienze con Minecraft di, che insegnavano l'architettura, cioè, quindi, voglio dire, eh, Minecraft si, si basa su una, una logica pixel di, e quindi una logica metrica e, e quindi... Fondamentalmente quello, però, lo lascio dire a chi è... Io, ma scusate, no, volevo solo dire se sì, esistono giochi brutti, giochi belli, esistono giochi che possono piacerti o non possono piacerti. Esiste però, al di là di tutto, un'esperienza che viene fatta con il gioco, un'esperienza che può portare, che può avere al suo interno delle cose che possono essere positive o negative, ma non è il gioco, certo ci può anche essere un, un, un gioco che è proprio... Eh, però, la cosa più importante è l'esperienza, è riflettere sull'esperienza, perché intorno a un tavolo possiamo essere in cinque e possiamo anche arrivare a capire che non era il gioco che non ci piaceva, ma magari non ci piaceva la relazione con quello davanti a me che è questo antipatico, oppure possiamo riuscire a capire che era che troppo lento, no? oppure le persone ci mettevano troppo tempo a fare la mossa, quindi se riusciamo a riflettere all'interno dell'esperienza ludica che facciamo con quel gioco, Magari riusciamo a capire che non era il gioco che era sbagliato, comunque non esistono i giochi sbagliati, perché comunque eh, vengono fatti per l'opposto, no? per divertire, per far star bene, come eh, con i film, no? un film che non ti piace, un film che ti piace, però c'è un lavoro dietro a un film, c'è un'esperienza, allora quando esci dal cinema racconti non mi è piaciuto perché e crei dibattito, no? così anche con il gioco, scusate. Scalpita Romina quindi... No! <ride> no. no. Rupo la tua persona... <ride> eh vabbè, il mio padre! <ride> eh, allora, no, ti rispondo! <ride> eh, anche il riferimenti che stavi facendo su alcuni videogiochi eh, è, è il nostro sguardo di adulto. Eh, poi ci può essere un gioco più o meno adatto a una situazione, ci può essere è un'esperienza come stava dicendo giustamente Luigi, ti faceva sempre più banale, ve lo ricordate del gioco, giochino, eh, dove c'erano le due palline con il filo, eh, cioè, è gioco stupido per eccellenza se te lo guardi, sì, cioè, è anche pericoloso perché io che non ero bellissima me lo schioccavo sulle e mi facevo pure male, però quel gioco cosa mi ha lasciato? E innanzitutto mi sono esercitata <ride> dal punto di vista della, della musicità, dell'equilibrio, della sfida con gli amici, quindi... Quello che gli adulti dicevano è ah, un gioco stupido, è un e non ti comprerò mai, in realtà poi nella mia memoria e nella mia esperienza va a sviluppare anche delle competenze se lo vuoi mettere su un piano educativo. Togliamoci l'occhio da io ho capito a che gioco fa riferimento, personalmente non risponde alle mie passioni e alle mie tipologie di videogioco, io ci gioco con i videogiochi, quindi da, da tempo annale. Non è il mio, ma non è detto che non lascia qualcosa agli altri, eh, è farsi raccontare dai ragazzi perché quel gioco le piace. Cioè il videogame cosiddetto violento, e non esiste un videogame violento, ma un videogame con eh, episodi ed esperienze di violenza all'interno, eh, lascia comunque qualcosa ed ha una funzione spesso fantastica. Quindi togliamoci l'occhio dell'adulto, e proviamoli, perché il problema è quello, questo vale per i videogiochi ma per i giochi di ruolo, noi ci siamo sentiti dare dei satanisti negli anni 80, tutto può essere, però sono sopravvissuta, quindi forse non è andata così male, c'è il pregiudizio di chi non gioca, che ci costa caro in termini di esperienza, esperienza ludica, quindi... Di questo ci dobbiamo riflettere assolutamente sopra. Poi ci può essere un gioco più utile eh, come strumento educativo e didattico, però ecco, non esiste un gioco diseducativo. Possono essere diseducativi tutti se li fai male, e allontanare dal gioco e allontanare anche da quello che volevi come obiettivo, nel tuo caso sei un insegnante, quindi didattico. Un microfono sudatissimo, No, io ti voglio rispondere con un esempio concreto, il gioco del dilemma del prigioniero, è un laboratorio che faccio sempre a scuola, che in realtà è un laboratorio su, basato su un gioco e lo scopo è quello di farli litigare. Cioè il gioco non deve mai venire, non deve essere mai svolto il compito che gli viene dato e devono litigare. Quindi dici, ma è un gioco diseducativo. Un gioco diseducativo è quello che non ha un obiettivo, come si diceva, è un gioco non, fa, non seguito e non progettato da un professionista del settore e che non ha il debriefing finale. Se parliamo ovviamente di scuola, no? in, un, in una fiera come Play Modena eh, i giochi li fai, non è che puoi pretendere che la gente poi ti faccia pure il debriefing sul gioco, no? perché molte sono adulti. Però se si parla di ambito educativo della scuola, il, io mi ricordo ho fatto la scuola specializzazione, mi hanno sempre detto, tu la cosa importante che fai è che devi dedicare lo stesso tempo in tempistica proprio di minuti del gioco, gli devi dedicare l'equivalente nel debriefing, perché sennò no, puoi lasciare delle dinamiche che si scoprono che possono creare dei danni, allora in quel caso del gioco diventa disuguattivo anche se è il gioco migliore del mondo, che non esiste probabilmente il gioco migliore del mondo, quindi eh, Romina aveva, aveva ragione, poi per quanto riguarda il gioco a cui ti riferivi, io a casa ce l'ho, se <ride> <e ride> ci cioè. <ride> non ci provo altro, visto che <ride> andiamo a casa a <ride> <ride> Io, sì, aggiungo una piccola cosa, c'è una categoria i giochi idioti tipo la roulette russa che è estremamente minoritaria, <ride> però a volte si abusa del termine gioco, nel senso che c'è stato il caso del Blue Whale, si è parlato di Blue questo Whale. gioco di cui tutti poi hanno cercato le regole, a parte che era una fake news e non c'erano gli hacker russi, ma è stato anche un errore chiamarlo gioco, perché kai dice dice il gioco è libero, separato, fittizio, improduttivo, e quello non è libero perché ti costringono, non, non hai scelte, non, non è separato dalla vita reale, non devi chiamarlo gioco, cosa che noi giocatori dopo un po' abbiamo detto, perché chiamandolo gioco si è creato tutto il fascino il fenomeno dell'imitazione. Quando l'abbiamo scritto, poi la polizia postale ci ha ripreso e anche lei ha sconsigliato, quindi a volte intanto non si parla di giochi in questi casi. D'altro canto a volte è proprio questo messaggio anche catartico, che funziona, nel senso che la, per dire risico che è un gioco di guerra appunto Balsania scrivendo nelle strategie dice l'ho sperato di avervi insegnato a conquistare il mondo salvo pigarlo in due rimetterlo nell'armadio e tornare più buoni alla vita di tutti i giorni l'autore ha messo dei nomi geografici nell'originale anche 3-4 per regione perché aveva un intento anche didattico nel giocare su una mappa ci si può trovare cose molto valide il Monopoli che poi è diventato simbolo del capitalismo, vietato in Russia, Cuba e così via, eh, era in realtà stato inventato da una donna, è falsa la leggenda del disoccupato, o meglio il disoccupato che si aveva rivenduto diventando miliardario non era il vero autore, e questa donna sosteneva le teorie di Henry George, economista, sulla tassa unica sul terreno. Questo economista diceva che il capitale è produttivo se investito, il lavoro è produttivo non si discute. Possedere la terra è un retaggio dei pochi fortunati che grazie a quello sfruttano gli altri senza merito, passiamo solo la terra. Ed è un gioco in cui si fanno fallire gli altri perché si possiede la terra. Quindi il messaggio apparentemente malvagio, i giocatori che giocano per una volta a fare i cattivi, cosa tipica del gioco, non solo del videogioco, a credo siamo tutti indiziati di omicidio a risico siamo imperialisti, a monopoli siamo speculatori, però il messaggio è anche lì, per una volta mi fingo speculatore e imparo che il proprietario terriero rischia di portare al fallimento tutti gli altri. Poi, se non giochiamo quei soldi veri, tutti amici come prima e si torna a quello. L'ultimo dettaglio è che i videogiochi, in effetti, appunto, se cercate poi dei giochi utili, a volte, nella mia esperienza, vanno presi un pochino più con le molle. Abbiamo fatto una rassegna di giochi dantisti, trovate il video su YouTube eh, per l'Università di Edimburgo col comune di Gradara, li ho passati in rassegna e quelli meno filologici, meno legati all'opera e forse meno utili in termini didattici non erano i loro giochi di carte o dei giochi da tavoliere fatti in Germania o altro, erano il videogioco in cui Dante Ligieri ha la coscienza sporca perché è un assassino e quindi per causa di questo Beatrice è prigioniera nell'inferno e deve andare in giro a sparata a liberarlo. Bellissimo videogame ma del tutto inutile, anzi fuorviante, fuorviante. in certe situazioni. Gli alpini hanno uh, protestato perché uno scenario di un gioco di combattimenti era dedicato alla battaglia Asiago, e detto, io ho fatto un gioco sugli aerosiluranti della seconda guerra mondiale e c'è una prefazione di uno di loro che dice beh è un bel modo di ricordarli, ho fatto il giardino degli aeroplani e si è fatta viva la figlia di un pilota che c'è lì ed è morto sull'aeroplanino che abbiamo messo, ha detto lì per lì era un po' turbata però poi ho capito che era un buon modo di ricordare questi fatti storici di cui altrimenti i ragazzi non ricorderebbero quindi mi, mi ha stupito l'atteggiamento degli alpini poi vado a vedere dal mio nipotino questo scenario qua e sembra il signore degli anelli Minas Spirit perché c'è migliaia di alpini che sciamano ci sono una quantità di austriaci che sparano all'impazzata cioè no, non ha nulla a che vedere con una ricostruzione storica e allora forse non è il fatto di metterlo in un gioco è il come. e devo dire che forse il videogioco eh, forse per come è costruito non ha un autore ma ha un team come i film eh, e ci sono film come la mummia in cui magari vedete carri a quattro cavalli del faraone anziché a due e la legione straniera francese in Libia che non è una colonia francese perché si è investito più sugli effetti speciali che sulla sceneggiatura, che sulla consulenza storica. Quello è un pochino il rischio, però appunto con le attenzioni di scegliere le cose giuste per i motivi giusti, eh, allora la, la cosa è molto potente. Un videogioco come SimCity che insegnava a far, mettersi una città e poi ti accorgi che se non metti abbastanza parchi e collegamenti la gente va a vivere altrove per meglio separare le industrie in un luogo un po' più remoto se metti uno stadio si incentiva il traffico meglio se ci metti la metropolitana impari delle cose utilissime tramite un videogioco che appunto non ha niente che invidiare a un manuale di urbanistica a un momento direi che abbiamo fatto un quadro, eh, penso che un pochino tutti adesso abbiamo una gran voglia di metterci a giocare per provare i numerosi, i numerosi giochi che sono stati citati, io ringrazio tutti per essere qui a nome eh, della Proloco, del Clebid, del dell'amministrazione di Urbino che eh, sono le tre realtà che hanno eh, dato vita a Urbino in gioco, in così della giornata mondiale del gioco per queste per giornate, i temi di oggi eh, spero che li possano vedere anche online molti perché sono stati veramente eh, tanti, si sono toccate tante sfere, mi sento di dirvi grazie per quello che fate perché è veramente qualcosa di molto, di molto importante che riesce veramente a coprire, a coprire tutti alla fine. Quindi grazie ancora, grazie a chi è stato qui con noi e ci rivedremo magari per un bel gioco da... che sia educativo e divertente da giocare per tutti facciamo una foto Sono è trutto, sono in 6 io che lo devo... sto no facciamo una foto sì, sì. Okay. L'ho messa da fare basta fare l'omelette.